Allora, io e Kira, il mio cane, o meglio il cane dei miei genitori, e Kira, ci fai vedere una cosa? Vi vogliamo mostrare la mia collezione che faccio da ragazzino di Dragon Ball Z scacchi, edita da Di Agostini, in non mi ricordo quanti fascicoli, sicuramente più di, diciamo, 32. C'è pure la, diciamo, la scacchiera, che è un pochettino logora. Che comunque la ragazzina ci giocavo. Ah, questi sono, come dicevo, ancora a casa di mia madre. Un giorno li riporterò con me. Non, non ho intenzione di spedirmeli. Ho paura che vanno perduti. Questi qua sono veramente ricordi della mia infanzia. Un giorno scenderò con la macchina e li porterò con me. Spero che questo video vi sia piaciuto. E ci vediamo a settembre con un nuovo episodio di Anime della nostra infanzia e di Gimplotti. Ciao!